Dunque riprendiamo cambiando modalità di lavoro, nel senso che finora abbiamo lavorato in modalità critica, no? analizzando le cose che c'erano, adesso dobbiamo lavorare in modalità costruttiva. No? Quindi fare delle proposte che discutiamo, condividiamo, mettiamo nero su bianco e speriamo di non dover più cambiare, anche se in realtà ci accorgeremo che qualcosa, su qualcosa necessariamente dovremo tornare perché la conoscenza a priori non è mai completa allora dicevamo andiamo a riprendere no, il documento a questo punto l'abbiamo visto tutto quindi anche in alcune parti sappiamo che ci sono informazioni più avanti o più indietro e viceversa no? allora tipologia di utenti coinvolti e operazioni ad essi permesse quindi gli utenti possono essere No, possono avere vari ruoli, le categorie di utenti. No? Le categorie di utenti possono essere, eh, diciamo così, utente semplice, poi può esserci eh, il responsabile di sede, mi sembra che sia una delle figure che abbiamo notato, il responsabile di progetto, E poi si parlava della manutenzione o di utenti che hanno permessi speciali, no? Quindi, ad esempio, manutenzione, eccetera, manca qualcuno? Ospiti esterni? Eh sì. Ovviamente tutte queste persone sono distinguibili solo dopo che hanno fatto il login, prima sono tutti anonimi, quindi io ci aggiungerei solo per competenza un utente anonimo, cioè prima di fare il login, perché poi dovremo decidere se le varie funzioni del sito a chi sono accessibili. Sugli obiettivi eterni è giusto aggiungerli, ma ricordiamoci che su tutti i requisiti che abbiamo letto non erano mai citati, quindi è tutto, da, è tutto da inventare. Controlliamo però solo qui, perché siamo stati tratti, o in inganno o no, ma da questa parola. Si vuole dare un sistema di tracciabilità del personale relativo a un'azienda. Quindi, se parliamo del personale di un'azienda, è il personale dell'azienda, non gli esterni. Quindi secondo me la scelta che abbiamo fatto di non parlare mai degli esterni era coerente con quell'impostazione, io in una prima versione lascerei fuori questo, perché del fatto sarebbe un'espansione del sistema che secondo me è necessaria perché se hai un sistema di tracciamento in qualunque azienda vai può entrare un esterno in qualche modo lo devi identificare però da questa prima iterazione del sistema lo lascerai fuori non, è stato, non ci hanno pensato a venderlo e quindi noi abbiamo fatto la progettazione siamo accorti che sarebbe un, un punto utile ma lasciamolo fuori anche per economia eh, dopodiché la domanda scusate qua, la domanda che faceva era operazioni ad essi permesse allora operazioni ad essi permesse è difficile da dire qua perché le operazioni sono sparse lungo tutti gli altri requisiti funzionali quindi possiamo immaginare magari di dare qua per brevità, per comodità nostra, dare delle sigle ai tipi di utenti e poi quando parliamo delle varie funzionalità il report, il, il, non so, il personale del progetto ci mettiamo tra parentesi la sigla che ci ricorda a quali utenti possono accedere. Eh? Quindi ad esempio potremmo dire che l'utente semplice è US, responsabile di sede è l'utente responsabile di sede, responsabile del progetto è l'utente responsabile di progetto, le invento facili, eh? eh, l'utente speciale è un X, l'utente anonimo è un UA. Mm? Anonimo barra generico, dopodiché esiste una gerarchia tra questi tipi di utenti, cioè mergiamoci dal punto di vista insiemistico. Allora, cioè ciò che può fare l'utente generico, anonimo, lo può anche fare l'utente semplice. E ciò che può fare l'utente semplice lo può anche fare il responsabile di sede. Ciò che può fare il responsabile di sede non sempre lo può fare anche responsabile, l'utente semplice. E il responsabile di sede e il responsabile di progetto in realtà sono due figure diverse, e non sono l'una sopra l'altra o viceversa ma sono affiancate magari anche sovrapponibili a volte perché può essere la persona che è responsabile di una sede e già che c'è anche responsabile di un progetto che magari si svolge in un'altra sede eh? quindi in qualche modo se noi dovessimo no, fare un diagramma di ereditarietà, fatemelo fare la buona in Word diremmo che abbiamo l'utente eh, semplice, eredita da utente anonimo no? e l'utente responsabile di sede eredita da, no? ha come superclasse, l'utente semplice dopodiché abbiamo l'utente responsabile di progetto che eredita anche lui da utente semplice l'utente speciale eredita da utente semplice ma non da responsabile di sede e responsabile di progetto perché l'utente speciale è speciale in quanto può entrare dappertutto non è speciale in quanto può vedere i fatti di tutti no? quindi non è altro che un US tra URP, UX e URS non c'è nessuna relazione adesso hm? poi dovremmo fare un um, use case diagram dove mettiamo gli omini, no? adesso poi un calma lo faccio graficamente, così vediamo gli omini con le relazioni che ci sono tra di loro. E questo vuol dire, è un'operazione econo di economia anche, no? Per esplicitarlo così, perché vuol dire che più avanti, quando diremo che una funzione è accessibile a un US, automaticamente sappiamo anche che è accessibile agli URS, agli URP e agli UX e non dobbiamo ripeterlo ogni volta ok? perché c'è questa gerarchia implicita dopodiché le informazioni sugli utenti mettiamole qui anche se la pagina dopo chiede informazioni gestite dal sistema ma visto che parliamo di utenti cosa dobbiamo sapere di questo utente? nome cognome matricola ce l'hanno un numero, no? tutti Sede di riferimento. Email. Telefono. O telefoni. Ditemi qualcosa che non so. Eh, no, cioè, I progetti. I progetti a cui appartiene? No, lo diciamo nei progetti, non è una caratteristica dell'utente, no? Vabbè, è una grafica, una grafica semplice, dove rispetto a tutto c'è la sede di riferimento. Ruolo? Scusa? Ruolo aziendale? Ruolo. Ruolo aziendale, cioè è Ci serve? Se vogliamo metterlo, ma. facciamo pure. tutto quello che ci viene in mente, no? Eh, ah no, hai detto ramo aziendale. Boh. Allora, tra queste dici? Non è così semplice. Perché sono tutti US, però RS e RP puoi esserlo anche più di una volta. Quindi il responsabile di sede è l'informazione della sede, che identifica l'utente. Il responsabile di progetto è l'informazione del progetto, non è la proprietà della persona, è la proprietà del progetto che è un responsabile. Poi quel responsabile si trova ad essere responsabile di uno o più progetti e di una o più sedi, o zero o più sedi. Quindi in realtà no, l'unica cosa è eh, se lui è un utente speciale, perché questa è una proprietà della persona, che è legata col ruolo aziendale anche. Allora quello è un, diciamo, brutalmente, è un flag che è specifico della persona. Le altre sono informazioni che desumo dai progetti, desumo dal, dalla descrizione dei progetti o desumo dalla descrizione delle sedi. Quindi è un UX oppure no. Poi possiamo mettere, in senso generale, una frase che poi però andremo a eh, istanziare in tutti i requisiti funzionali, è gli US possono accedere alle informazioni che li riguardano punto. Gli urs possono accedere alle informazioni che riguardano la sede di cui sono responsabili. Ive comprese le informazioni delle persone che sono in quella sede. Ma. E poi gli URP possono accedere alle informazioni che riguardano i progetti di cui sono responsabili. Gli UX non possono accedere a nulla di particolare in più rispetto agli US, come informazioni, possono solamente entrare in tutte le sedi. Ecco, nel, mi viene in mente che nell'organigramma, cioè nel, nelle descrizioni delle, che avevamo fatto, compariva più volte l'amministratore, cioè uno che può vedere tutto. Che è al di sopra degli URS e al di sopra degli URP. Do lo dobbiamo mettere? Penso di sì. Penso di sì. Ci serve una figura, se non altro perché quella figura, oltre al fatto che può curiosare tutto, perché magari è roba sua, ma eh, soprattutto perché, se no chi è che decide chi sono i responsabili di sede? Chi è che decide chi sono i responsabili di progetto? allora ci vuole qualcuno sopra che lo possa fare, non è una persona che si autonomina, passare da, U, da US a URP, no? un utente semplice che diventa responsabile di progetto, non lo fa da solo, non lo fa lui che è US, non lo fa neanche un altro URP, deve esserci qualcuno sopra. Quindi possiamo, dobbiamo aggiungere anche eh, utente amministratore delegato, chiamiamo così, o responsabile di tutto, come, come volete chiamarlo? Responsabile generale? URG. Gran loop mannaro, eccetera. E questo URG chiaramente è anche. Ha tutte le proprietà che hanno gli URP e ha tutte le proprietà che hanno gli RS. Questo ci fa di un male scrivere questa cosa. Possiamo anche non scriverla, eh? però in teoria il responsabile generale deve poter vedere le informazioni dei progetti che si svolgono. Il problema è che io... Allora è così... Però se mi immagino il codice che dovremmo scrivere, a un certo punto dovremmo dire, ok, fammi vedere l'elenco dei progetti. Allora avremo sempre, se sono, utente, se sono responsabile generale, allora fammi vedere tutti i progetti. Se no, fammi vedere i progetti di cui sono responsabile. Sono due cose diverse. Mm. Però è un caso particolare questo, si spera che sia uno. Mm? E quindi possiamo mettere anche, visto che è un caso particolare, lo possiamo mettere nella tabella degli utenti. Sei, eh? Possiamo mettere una password? Allora magari mettiamo, sì, insieme alla matricola. Poi, poi ovviamente questa cosa la riprendiamo quando facciamo il modello dati, eh, perché a un certo punto dovremmo fare modello di tare relazioni per, generare, per ricavare tabelle. Eh? Quindi i vari attributi più semplici no, che non intervengono nella, eh, nelle relazioni complesse con le altre entità, per il momento possiamo anche non... perché farebbe parte della progettazione. Però abbiamo dato un po' di sigle, abbiamo battezzato un po' di nomi, eh. ricordate che questa parte qua ha anche il ruolo di glossario, ciò che chiamo in un certo modo qua, sono tenuto, può essere coerente nel resto del documento. Poi abbiamo detto altri tipologie di informazioni trattate, le informazioni trattate sono sicuramente la sede, la sede che è caratterizzata dal fatto di avere un responsabile, quindi un responsabile e poi n utenti afferenti di tipo US, no? cioè utenti che usiamo, usiamo al costo di essere pedanti che eh, hanno tale sede come sede di riferimento. A volte bisogna essere pedanti per riuscire a, a riusare le stesse parole che abbiamo deciso di usare prima. Quindi per il momento la cosa essenziale della sede è responsabile e poi le informazioni che ci servono sicuramente sono la localizzazione, dove si trova. Poi altre cose che magari scopriremo, l'indirizzo, che ne so, i metri cubi, tutto quello che volete. Queste sono le cose di cui abbiamo parlato nel, nei requisiti, quando si parlava di viaggio, di spostamento. Poi abbiamo parlato di progetto. Un progetto ha un responsabile, URP, mettiamo qua. Poi avrà n utenti US che partecipano al progetto, avrà anche un nome, anche qua la sede avrà un nome, avrà una durata, no? quindi data inizio. È data fine, queste cose sono state citate, quindi sono importanti al fine della descrizione dei requisiti. E poi in, in qualche punto compariva un concetto che adesso decidiamo se mettere o no, di sede di riferimento di un progetto. Ha senso che un progetto abbia una sede di riferimento? Io credo di no. Io credo che semplicemente un, un progetto abbia un elenco di sedi di svolgimento, ma non ce tra le sedi in cui il progetto si può svolgere non vedo motivo, in base ai requisiti che abbiamo visto, di eleggerne una come sede speciale di quel progetto. Nessuno obietta e quindi è così, decidiamo che sia così. Altre cose sul progetto che ci interessava, che ci serve rappresentare? Bonso dei partecipanti, intervallo di tempo in cui esso esiste. Bon. Dopodiché, dunque, la sede del progetto del progetto. Sì, lo aggiungeremo quando faremo, ma non ci serve adesso, no? ci sa anche un id da mettere il progetto non stiamo facendo il modello dati adesso, no? stiamo, stiamo facendo il glossario hm? che ci serve per scrivere i requisiti dopo eh? dopodiché dobbiamo dare... adesso qui effettivamente facciamo il lavoro da glossario battezziamo dei termini, questi non erano termini già dati c'erano già nella descrizione adesso dobbiamo Dire, dare dei nomi a delle informazioni che il sistema deve gestire, tipo il fatto che la persona sia in una certa sede a lavorare su un certo progetto. No? Eh, non so se usare un termine un po' vecchio, non so, mi viene da usare turno, ma non leghiamolo ai turno orario. No? Eh, abbiamo delle informazioni collegate al fatto che quella persona ha passato un certo lasso di tempo in una sede a fare un certo lavoro se, se trovate una, una parola migliore di turno la scegliamo se no teniamo quella ah, il difetto turno che mi ricorda i turni fissi, no? schedulati a priori invece questo no possiamo chiamare presenza ma presenza non... presenza mi dà l'impressione di qualcosa di troppo puntuale, no? in questo istante la presenza è lì. Invece mh... teniamo turno, poi se vi viene qualcosa di meglio lo cambiamo. Eh? Purtroppo la scelta delle parole non è indifferente, perché poi ci semplifica o ci complica enormemente i ragionamenti dopo, no? perché se scegliete la parola giusta è più evidente. Allora, il turno che cos'è? È la presenza di una persona, cioè presenza diciamo così certificata, di una persona, di un utente, scusate, noi non gestiamo persone, di un utente US o UX o di qualunque tipo, presso una sede ehm, in un certo intervallo di tempo di una giornata, virgola adesso ditemi se lo mettiamo o no a lavorare su un progetto per lavorare su un determinato progetto per dire se io lavoro due ore su una cosa e tre ore su un'altra scritto così sono due turni diversi se io metto l'ultima frasetta sarebbe un turno unico da 5 ore e poi avrò un altro concetto che non chiamo più turno ma chiamo attività, magari che mi dice all'interno del turno su quali progetti ho lavorato cosa è meglio? non lo so come è meglio descriverlo? non lo so non stiamo ancora dicendo faccio una tabella del DB che si chiama turno eh? magari lo stravolgiamo ancora tre volte perché sicuramente... Eh, dipende un po'. Eh, direi, sicuramente vogliamo dare la possibilità a una persona di lavorare su più progetti diversi nello stesso giorno. Questo l'avevamo già detto. Possiamo anche dare la possibilità a una persona di lavorare in più sedi diverse nello stesso giorno, una no? mattina da una parte e pomeriggio invece dall'altra. Dall non abbiamo motivi per impedirglielo. Allora questo qui era un concetto un po' generale che mi sembrava che non ponesse meno limiti. Se lui a un certo punto della giornata cambia progetto, me lo dice, chiudo un turno e ne apro un altro. Se a un certo punto della giornata si sposta di sede, me lo dice, chiudo un turno in una sede, lo riapro in un'altra sede, magari sullo stesso progetto, va a sapere. Dove, dopodiché ovviamente qua precisiamo che entra una sede in cui è autorizzato a lavorare sull'interno del tuo progetto a cui appartiene a cui partecipa, scusate abbiamo usato il verbo partecipare prima Qui vi è vietato usare sinonimi, dobbiamo usare i termini coerenti. Eh, domanda, è possibile che uno sia presente in una sede ma in quel turno non stia partecipando a nessun progetto? Eh, penso di sì però. Eh. Perché pensiamo all'utente speciale, no? Eh, va in manutenzione, va a controllare, a sistemare, a aggiustare una cosa, mica gli chiedi ma se stai lavorando per il cliente A o B? No, senti, sto lavorando sul tubo dell'acqua, eh, non è associabile a un progetto. Così come per definizione il responsabile generale non sto lavorando su un progetto. Quindi qui abbiamo scoperto, sulla base di questo ragionamento, che... Il fatto che una persona in un turno, che, che un turno non, non ci importa più la persona, che un turno sia associato a un progetto non è un'informazione obbligatoria. Allora però quello che, che dobbiamo chiederci è, esistono delle categorie di utenti per cui questa, questa informazione sia obbligatoria e altre categorie di utenti per cui questa informazione non sia obbligatoria? Se esistono categorie, le dobbiamo un attimo rivedere ed esplicitare. Se invece non esistono queste categorie, sarà un'indicazione che io faccio la bollatrice del progetto A, B, C, D, nessuno. Chiaro che la seconda è più semplice. Quindi la domanda che faccio a voi, volete che ci siano delle categorie di utenti per cui è obbligatorio indicare un progetto? Per poter entrare? Perché poi questa è la differenza dal punto di vista funzionale. Nessuno lo vuole? Nessuno lo vuole. Ok, non c'è. Non è obbligatorio per nessuno indicare un progetto. Così anche il neo assunto il primo giorno, poverino, non si sente in imbarazzo, non lo fanno entrare perché non ha ancora un progetto associato. Deve star fuori finché qualche project manager volenteroso se lo prende sotto la propria ala, di eh, un certo degno di tempo per lavorare eventualmente su un determinato progetto a cui partecipa oppure per lavorare, speriamo che sia sempre per lavorare, eh, genericamente su nessun progetto in particolare. Spero che si capisca scritto così. Quindi le informazioni legate al turno quindi saranno ovviamente la data, ora inizio, ora fine, progetto opzionale e eh beh, sede. e ovviamente l'utente, che è un US, quindi tutti. Ok? L'informazione chiave, essenziale, no? Poi ce ne saranno anche altre. Poi? Cosa ci manca? Dunque, il progetto so che ci lavora. Ah, l'elenco delle sedi le so. C'è la manca. Quindi l'autorizzazione a entrare nella tua sede ce l'hai. L'autorizzazione ad entrare in una sede diversa, basata sui tuoi progetti, ce l'abbiamo l'informazione, perché io so che il progetto è fatto di persone, il progetto è fatto di sedi, quindi tutte quelle persone che partengono a quel progetto possono andare in quella sede. Eh, manca l'informazione di poter accedere a una sede al di là di quelle a cui hai accesso per i tuoi progetti. C'era scritto nei requisiti. Giovedì facciamo una riunione, la facciamo in quella sede perché è più comoda per tutti, più o meno a metà strada, anche se in realtà poi su quel progetto non si lavora, ma è la riunione di quel progetto lì. Mi sembra brutto dir di no. E quindi dobbiamo avere un meccanismo autorizzativo aggiuntivo basato sulle sedi e quindi un'autorizzazione. Fatemela chiamare autorizzazione sede, per ricordarci che non è autorizzazione in generale, perché la maggior parte delle autorizzazioni sono implicite nella mia sede, nei miei progetti, o nelle sedi in cui si svolgono i miei progetti. Poi ce n'è una esplicita aggiuntiva che è autorizzazione ad uno o più utenti semplici di accedere ad una specifica sede. A Natale ci troviamo tutti per gli auguri del Presidente, e allora <ride> fanno entrare, no? ehm, per una determinata data. Qui ho messo dei vincoli, un giorno e non una fascia oraria, e una sola sede, non sei sedi. Se, se vi piace li lasciamo così, se invece troviamo dei motivi li cambiamo. vi piace per strumento. Vi ha dimenticato cose? C'è ancora qualcuno che vuole fare i task, il project management, l'avanzato lanzamento, eccetera, e fare altre pagine di queste cose? Al momento non mi viene in mente altro, ma può darsi che sulla riportistica c'è il calendario, i progetti, le persone, le ore, le ricavo. A occhio mi sembra tutto. Quindi possiamo andare avanti, poi salviamo magari e andiamo avanti. Allora, funzionalità relativa, all'anagrafica, e qui a questo punto abbiamo finito il glossario, cioè, ossia la definizione dei concetti principali, delle loro relazioni e delle informazioni ad esse sociali. Adesso c'è il grosso e lungo lavoro analitico di scrivere i vari requisiti. Un lavoro che avviene su due livelli tanto per complicarci la vita. No. Funzionalità relative all'anagrafica di utenti e sedi. No? Proviamo a scrivere alcune di queste. Eh, prendiamo questo, vediamo se non abbiamo dimenticato nulla da qua, perché stavo andando a memoria, ma progetti, codice, dipendente, trasferta, operazioni, mi sembra che rispetto come la, a quanto avevamo commentato prima, il manager responsabile è il nostro URG, l'amministrazione anche. L'URG, ah no, questo non ce l'abbiamo allora il dipendente, allora, dipendente normale, poi c'è il manager, che questo in realtà lo possiamo leggere sia come responsabile di sede, che come responsabile di progetto, che come responsabile generale. E poi c'è l'amministrazione che ha accesso ai dati di tutti i dipendenti. Allora, il livello di accesso dell'ufficio del personale è lo stesso dell'URG, del responsabile generale, o sono diversi? cioè l'amministratore dell'azienda può vedere più fare può vedere barra fare più o meno cose dell'ufficio stipendi per capirci o dell'ufficio del personale diciamo più personale che gli stipendi perché gli stipendi non fanno niente dei progetti perché noi potremmo la domanda è pertinente solo perché URG io l'ho indicata come una proprietà del singolo utente dando per contato che fosse uno Mentre invece, se diciamo che quel ruolo lì ce l'hanno anche una serie di persone di, di funzione amministrativa, non ha senso metterlo così, eh, perché a questo punto avremo una tabella di, di amministrativi. Tagliamo la testa al toro, diciamo, o responsabile amministrativo. URG. quindi a questo punto lo tolgo qua perché non è più sì, il responsabile generale ci sarà ma non è più proprietà di quella persona ma c'è un gruppo di persone che ha quel ruolo poi ci do... ma lo studieremo poi come farlo in pratica progettualmente noi stiamo facendo tutto questo casino qua sugli utenti, sui livelli degli utenti ma per semplificarci la vita dopo nel senso che poi le varie funzionalità le attribuiremo a dei ruoli, cioè diremo che questa funzionalità è accessibile. No, la posso presentare, può essere attivata dall'utente che ha questo ruolo. Questi ruoli saranno come delle medaglie no? che do alle varie persone, e una singola persona può avere più ruoli contemporaneamente. No? Si chiama controllo, ehm, controllo dell'accesso basato su ruoli, role based access control, che è un modo di programmare in cui non dico mai quel gruppo di utenti per una funzione elenco di utenti che lo possono usare, o un'altra funzione elenco gli utenti che lo possono usare. Ma ho gli utenti, ho le funzioni e ho in mezzo dei ruoli. E ogni funzione dice da quali ruoli può essere attivata e ogni utente dice a quali ruoli egli appartiene. E quindi si riesce anche dinamicamente, molto velocemente, a cambiare il sistema di permessi del sito andando a modificare questa tabella intermedia, questa coppia di tabelle, utente ruolo e funzione ruolo. Lo vediamo, ci, sono anche, ci sarebbero anche già delle librerie che fanno questa cosa qua, ma noi lo faremo in modo artigianale. E Quindi bisogna essere, da un certo punto in avanti non ci interessa più l'utente, ma tutto il sito lavorerà sul ruolo. Se sei in questo ruolo devo fare questo. Ok, eh, dicevo, da qui in poi dobbiamo lavorare su due livelli. Funzionalità relativa all'anagrafica di utenti e sedi, avevamo scritto anagrafica eh, di utenti e sedi. Allora, anagrafica di utenti significa creare un nuovo utente, cancellarlo, modificarlo. Anagrafica di sedi creare una nuova sede, modificarla, cancellarla e, a, e definire il responsabile della sede. Mm? Quindi la eh, eh, funzionalità relativa alla grafica di utenti e sedi è dovrà ehm, il sistema Permette la creazione di nuovi utenti. E l'indicazione dei ruoli a cui appartengono. Quindi, nuovi utenti US, indicazione dei ruoli a cui appartengono, che possono essere URP, URS, UX o URG. Il sistema permette la modifica, quindi nuovi utenti, diciamolo, in, eh, con la specifica dei dati anagrafici e l'indicazione dei ruoli che appartengono. Il sistema permette la modifica, la visualizzazione, prima, dei dati, di un utente. visualizzazione. Il sistema permette la modifica dei dati anagrafici di un utente e dei suoi ruoli. Il sistema permette la cancellazione di un utente ci manca ancora di dire in queste quattro banalità ci manca ancora di dire chi può fare queste cose cioè chi può attivare la funzione il cioè, sistema permette a tutti la creazione di un nuovo utente? No, lo permette a URG Quindi, solo URG, se sono URG, allora per me il sistema permette la creazione di un utente. La visualizzazione dei dati di un utente, tutti possono vedere i dati di tutti? Ma sì, dai, oppure no? Dipende. Una delle cose che mi dà più fastidio quando devi collaborare con delle aziende è che non riesci mai a trovare, ma manco la rubrica che ti dia il numero di telefono e l'email di una persona che conosci che lavora in quell'azienda lì. La differenza, è che ne so, se andate a vedere sui siti universitari, invece la prima cosa che c'è, sul non peggio, è la rubrica. Ma perché noi siamo figli del pubblico, quindi è, diciamo così, per legge dobbiamo essere intracciabili e noti. Mentre invece in aziende private No. Però qui stiamo parlando di funzionalità accessibili, al, una rubrica sulla internet per dirci, no? Quindi potremmo dire che questo è accessibile a tutti. Ogni utente può andare, perché magari serve il numero di telefono di tizio, sapere su che progetto lavora, non, non ci vedo nessuna informazione riservata qua. È vero che qualcuno di voi nelle schede ha scritto che i progetti possono avere un livello di riservatezza diverso quindi potrebbero esserci alcuni progetti riservati no? che non sono visibili a tutti vabbè, semplifichiamolo questo, eh? quindi questa è una funzionalità che vedrà accessibile a tutti gli utenti collegati Ci tratta per la modifica di dati di un utente, e beh, questo qui no, solamente chi ha creato l'utente lo può modificare e chi ha creato l'utente lo può cancellare. Qui non sto dicendo, non, non è qua che indico a quali progetti lavora l'utente, perché la modifica dei progetti a cui lavora l'utente è una cosa che può fare anche URP. Il responsabile di sede, lui potrebbe avere magari una visibilità superiore, ma sulla modifica dell'anagrafica non è che può, no. Sì, beh, boh. sto pensando, al responsabile di sede, magari lui si sposta di ufficio e gli cambia il numero di telefono. E non devo passare dal responsabile del personale per far cambiare il numero di telefono. Quindi ci sono alcuni attributi, alcuni sotto di queste modifiche che potrebbero essere accessibili magari anche all'URS. Vabbè dobbiamo tagliare da qualche parte, c'è sempre, sempre la voglia di aggiungere qualche cosa, no? Adesso, se stiamo facendo un progetto su cui investiamo a lungo termine, tutto questo si potrebbe fare, io terrei, ne terrei conto, ne terrei traccia in un documento collaterale, in delle noticine, eh, sapendo che è l'evoluzione futura che cosa potrebbero portare. E qui devo andare avanti chiaramente, no? cioè, vedete, queste, queste quattro cose sono il famoso crude, non mi è già questa sigla. No. Create, update, delete, la R, però cioè, vuol dire visualizza. Retrieve, create, retrieve, update e delete. Sono le quattro operazioni di base che puoi fare su qualunque dato: crearne uno nuovo, retrieve, ricercarlo, vederlo, update, aggiornarlo e D de e delete. Quindi quasi sempre sono necessarie queste quattro cose. Ad esempio, per, non quasi sempre dico, perché ad esempio per il turno non sarà così. Perché il turno non lo posso modificare una volta che è, che è immesso, non lo posso cancellare. Quello è storico. Quindi. Però eh. sui sistemi anagrafici fatti a tabelle sono così. Ecco, dicevo, sono eh, un lavoro fatto su due livelli, perché il primo livello è quello di scrivere la frasetta requisito. Il secondo livello è poi di spiegarlo. Adesso questi sono molto semplici, però spiegarlo è un lavoro che faremo nella prossima esercitazione. In cui andremo a prendere, qui mi sono fatto uno schema di caso d'uso narrativo, no? e allora diciamo: Ok, eh, il sistema permette la visualizzazione dei dati di un utente. La specifica di questo, allora in alcuni casi è sufficiente, saranno pochi. In altri casi a ciascuno di questi requisiti dobbiamo spiegarlo attraverso un caso d'uso. Passo 1, passo 2, passo 3. Ad esempio il caso d'uso è di questo, eh, ricordate le categorie sono il nome del use case e direi a questo punto visualizzazione dettagli utente. Eh, lo scopo è l'anagrafica utenti. L'intenzione nel, nel contesto sarebbe eh, un utente, un US, desidera conoscere informazioni statiche, fisse, no, generali a proposito di un altro US, primary actor è un US, e poi c'è lo scenario di successo, i vari punti, quindi eh, l'US ricerca l'utente e poi seleziona l'utente desiderato e diciamo così, gli vengo, il sistema fornisce tutti i dettagli. Però c'è una, ci sono già due passi, il, il primo dei quali è ricerca utente. Allora, non appare in nessuno di questi requisiti il fatto che ci sia una ricerca degli utenti, ma appare nel dettaglio di come la modifica, la anche nella cancellazione ci sarà la ricerca dell'utente di come la cancellazione e la ricerca implichano una, una sottofunzionalità, che è la ricerca, che in sé non è un requisito, ma è necessario, un passo necessario, per poter implementare ciascuno di questi requisiti. Quindi, il livello di dettaglio in più di questi requisiti, cioè lo use case, ci serve, ci stimola a pensare ai vari passi logici. C'è un modo di vedere i dettagli di un utente senza passare da una ricerca? Non credo. A me non mi viene in mente, ah, forse, forse i miei stessi dettagli mi vengono presentati attraverso la pagina del profilo, profilo personale o qualcosa del genere, ma mh, sugli altri utenti su, mh, come faccio a scegliere? Che poi ricerca può voler dire tante cose, ecco, potrebbe voler dire inserisci il numero di matricola e devo già saperlo, magari è solo così, quindi una ricerca molto molto di base, oppure una ricerca più sofisticata, questo lo possiamo decidere dopo perché non fa più parte tanto dei requisiti, ma fa parte poi della progettazione. Però il fatto che ci sia questo passaggio lo dovremo esplicitare. Okay? Quindi, due livelli sono, primo, elencare requisiti sintetici, e poi a ciascuno di questi requisiti sintetici, quando non del tutto banale, associare un piccolo caso d'uso, di cui io appunto per la prossima volta ho già preparato delle schede eh, per eh, annotare, provare a farlo in auto. Ma questo no, lavoro non lo facciamo domani, perché questo lavoro qua, diciamo così, collaborativo ha senso farlo quando, diciamo, c'è un certo numero di persone, domani in più, oltre al, al classico effetto venerdì, ce lo sapete, lo l'opera dei treni, quindi eh, facciamo un altro argomento che in ogni caso eh, vi invito poi ad andare a guardare. Hm?